Agli angoli degli occhi di Bruno Mancini Agli angoli degli occhi sotto pigrizie amiche prepara a morte nostalgia. Passa più parti l'ampo di tempo indietro, indietro secoli e sempre come sempre. Cambia se non adesso a morte. Alla viola nasce il pensiero e posso ancora muovermi. Venisti accanto e senti la corteccia, vecchia e inutile. Angela Maria Tiberi, Donna Leopardo Sottofondo musicale di Gustavo Martucci Donna Leopardo che guardi dall'alto questo animale che hai nell'anima, tra le ferite nascoste come le macchie del pelo leopardato, ti chiedo ristorati dalle chimere che illudono le giovani amanti, di un don Giovanni da strapazzo che coltiva i peli urvei in uno stelo posti nella tua sua agenda di conquista tu ami, come me, un ma mai stanco di cercare, pecorelle sbarrite nella boscaglia della vita, mimetizzandosi nella sua bellezza adonina. Sinuose ed eleganti sono queste gazzelle caloppanti e scattanti. Le divorano nei loro letti succhiando il loro nettare di vita. Lascia, taglia e cuce i loro cuori palpitanti finché trova... Un'altra donzella sfinita da illudere con parole bramanti di passione sessuale. Io ti guardo dall'alto, amore mio. Don Giovanni senza pudore. Sei come il leopardo che si mimetizza tra le foglie dell'albero e solo una guida esperta può scovarlo prima che sbrana la preda. Passa il tempo come il fiume va al mare. Tu da me tornerai e nell'eterno tu resterai fra le mie braccia ad ansimare. Dimmi, chi sei? Io sono la discendente della maga Circe che trasforma i serpenti lussuriosi in eterni amici. Alla carezza gelida di Bruno Mancini rive odorose d'alghe, sabbia, costrutta forma di castello, dalla fantasia fanciulla, pregna di sole, di sapore di pesce. Vento compagno di lunghe solitudini, soffio della mia vela, quando era suo dominio il mare, quando sognavo nella tua ebbrezza regni, acque d'assiduo moto i sospinti arriva sui miei piedi docili alla carezza gelida, Acque, insensate, indomite, voraci, gracili giganti deformati dalla fantasia del tempo, necessità di sonno al ritorno. Angela Maria Tiberi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 tu ami come me un lussurioso mai stanco di cercare pecorelle smarrite nella boscaglia della vita, mimetizzandoci nella sua bellezza donina. Sinuose ed eleganti sono quelle ste gazzelle galoppanti e scattanti. Le divora nei loro letti succhiando il loro nettare di vita. Lascia, taglia e cuce i loro cuori palpitanti finché trova un'altra donzella sfinita da illudere con parole bramanti di passione sessuale.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 Progetto culturale La Nostra Isola, ideato da Bruno Mancini. Legge Antonio Mencarini. Bruno Mancini. Berenice e i suoi dilemmi. Uno spunto dalla tragedia Berenice di Jean-Baptiste Rassis. M'attende stanotte il mio domani, mantice di fisarmonica regina, nella valera dove mi invito, ostico a stante, a dare una misura alla mia sete. Ma pare il riguardoso senso di memoria di lei l'altra bugiarda che andava in altalena, morbosa perversione sui miei perdoni inammissibili. Ma costa d'ingannatrice residuo lembo, vagheggiato teorema di improbisigili, mortificante effimera dolcezza, divaricata sintesi, risucchio d'anime. Moltraggia, ludibrio inaccettabile, polinice impasto ai cani ed io sarò d'antico nella sabbia. Modello la visione onirica e lascio ha ai suoi dilemmi, non canto e non sorrido, aspetto l'alba sveglio. Amico di Bruno Mancini Ho poco tempo per essere la copia di me stesso. Ho come bianca leggenda attesa da voce di grotta sommersa, tra chele ed aragosta, insinuante, danze d'alga incerta e flussi di onda nebulosa. Mi punge una figura di uomo nudo col volto incastonato da denti spezzati e un cuore in mano. C'è ancora se voglio un goccio di pazienza. FLORA Rucco, ECOS Tanatos dell'ecosistema, tutto d'intorno all'arme generale, genocidio naturale, passano i giorni funesti di putrefazione, feriti nel cosmo di cui siamo frutto globale. Diluvio di pioggia radioattiva, non vedo più la luna per poetare. Nei laghi, i fiumi, i monti, il cielo chiaro a cui d'intorno possa dileguare. Vibra nell'aria sentore di veleni e si confonde al buio e torna neve. L'immensa notte della distruzione e scappa e si confonde primavera, tumultusa al vento, per non più tornare. Bruichio di Bruno Mancini Prudichio di tante palline buttate a caso insieme per terra come fai a parlarmi? Quel fiore che vive una notte per ogni cent'anni come fai a parlarmi? Ricordarmi qualcosa a quest'ora a quest'ora la pelle ubriacata come se ostisse ancora ad ungerla di gin nell'ombelico vuoto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 Bruno agli angoli degli occhi, sotto pigrizia ricca prepara, morte nostalgica. Passa più parti, lampo di tempo indietro, indietro secoli e sempre come sempre. Cambia, se non adesso a morse. Alla viola nasce il pensiero e posso ancora muovermi, venirti accanto e senti la corteccia vecchia e inutile. Milena Petrarca, Donna della Pace Sottofondo musicale di Gustavo Martucci Di luce è il tuo viso capelli come fiamme d'amore, tu sognavi ad occhi aperti un futuro di pace, tu grande colomba vestita di bianco, tu attentamente osservi la coppia che dolcemente si sfiori in un turbinio di baci, volteggi, danza di cuori, ed ecco l'amore, troneggia in caldo, rimbo di donna, di luce vestita.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 di un don Giovanni da strapazzo che coltiva i peri curvei in uno stelo posti nella tua sua gente di conquiste. Tu ami, come me, un lussorioso mai stanco di cercare, pecorelle sbarrite nella boscaia della vita, mimetizzandosi nella sua bellezza adonina. Sinuose ed eleganti sono queste gazzelle galoppanti e scattanti.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 Cieli nel buio della notte di Bruno Mancini Desiderate notti, quando solo si sentiva muovere, senza posa, incantata una mano su un cuore, ed era niente fin anche l'Eterno, e la dolcive lo spaccava, fiore di neve su azzurro, stelle sul mio cammino, e una scala mostrava e velava, e tu che pure velavi, Ceri nel chiuso di una stanza, alti sopra di sua speranza, speranza di ritorno, solitario a carpire vole d'affetto, veloce abbaglio che la mente perdona e chiuderò nell'ossessione incerta. Ele Vischere, se Se ci calmassimo, affonderemmo. Se stessimo zitti e calmi, se ci fermassimo, saliremmo sulla nostra routine quotidiana. Nel corso del sole nuvoloso sentiremmo noi stessi, sentiremmo la gioia della vita. Credevo di bruno mancini o scandagliato anfratti grigiastre fenditure malsane su di per la mente la mia la tua di te che non lo sai la sua di chi mamava l'altra del vischero i sensi atrofizzati in indotte l'ombrico della mela per scrivere poesie, credevo. Ho carezzato muschi, verdognoli tappeti esuberanze futili ai margini del cuore, il mio, il suo di lei che non capiva, il tuo di te che sempre amavi, l'altro della battona, la mente assente dalla pelle respirando colori, fiumino incipriante gole per scrivere poesie. Pensavo, fascicoli brogliacci, fogliastri ammuffiti, salvate dai mille trasloghi di vita, la mia, la mia che non ho smesso di donare, la mia che non ho smesso di godere, la mia d'Ignazio, di il mondo fuori stanza, mi scopro uomo in giro, tra fronzoli e petite, per scrivere poesie, è solo. Flora Rucco, a Roma. Numerose fontane al ritmo dei passi del mio respiro, ogni di dissetata dalla nuova riflessione. La cupola ti ammanta ammalatrice, bussola del centro, abbraccio disteso all'infinito.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 davanti al tempo di Bruno Mancini. Vanire in dolcezza di forma sospesa apparenza, nel gorgo di volute fughe, è l'ultimo ponte e tutto si genera nuovo spasso tra fossili addini. Poi l'ombra assorbe, ora che odi lo schiudersi del labbro stimoli i palpiti inganni accuminata nulità, passione senza pensiero. Elina Zalite dedica alla solitudine. Si adatterà le tue notti gelsomino, verde te, verde, pregiato vino, e non sentirai nessun dolore e non la gravità, solo sette.